Buona giornata e benvenuti sul mio canale Oggi vorrei parlarvi di questa piccola videocamera per la videosorveglianza per interni Una videocamera che mi sta dando notevoli soddisfazioni La posseggo ormai da 8 mesi e vi posso garantire che funziona benissimo eh, Tramite la propria applicazione che si può installare sullo smartphone o anche sul computer eh, Potremmo utilizzare questa videocamera per scattare foto oppure registrare audio in HD Quindi di buona risoluzione in più tramite la propria applicazione possiamo decidere in che orari far partire sia la registrazione eh, che l'audio oppure eh, possiamo anche dirgli di partire eh, la registrazione o di scattare foto solamente quando eh, c'è un movimento nella sala. La vera particolarità poi di questa videocamera qual è? è che si può interagire direttamente, quindi cosa vuol dire che in diretta si può sia ascoltare l'audio e anche parlare, quindi tramite dei messaggi che si mandano con la propria applicazione si può anche interagire con quello che succede nella sala. In più tramite sempre l'applicazione si possono programmare degli scenari, ogni giorno creare degli scenari diversi. Eh, con questi scenari cosa si può fare? Si può dirgli di registrare eh, i video in determinati orari oppure sempre in, eh, in fasce diverse di orari, eh, se c'è un movimento nella sala può, può scattare foto, eh, può suonare una sirena, una piccola sirena che c'è nello speaker o, o sempre eh, far partire dei video. Si possono collegare diverse videocamere Oggi vedremo come si ne collega una, perché chiaramente io ne ho una soltanto che è, che è posta nella sala, che fa sia sala che cucina. Quindi adesso cosa facciamo? Prima cosa vi farò vedere cosa c'è contenuta nella scatola e in più dopo daremo un'occhiata a l'applicazione. Questa è la scatola, qui trovate il logo eh, del, col nome del produttore che è ZRICAM, eh, io l'ho comprata dalla Cina come vi dicevo e eh, l'ho pagata 24 euro. Ho notato che adesso c'è anche un importatore italiano che si chiama Sri Italia, lo trovate su Amazon, con 4 euro in più eh, potete avere anche i due anni di garanzia. Comunque questo è quello che c'è contenuto nella scatola, le istruzioni che non mi sono servite perché l'applicazione è molto semplice da usare, è molto intuitiva, trova direttamente lei sia il wifi che anche eh, si accoppia facilmente con il telefonino. Poi troviamo un bellissimo cavo perché guardate come è lungo, è lunghissimo, è comodissimo, un cavo micro usb, ha anche la presa a 90 gradi comodissima per la videocamera un caricabatterie europeo da un ampere e mezzo quattro tasselli e quattro viti se volete fissare la videocamera a parete o contro un mobile questa è una presa per una sim questa serve qua dietro come vedete c'è un puntino, è praticamente la prima volta che dobbiamo connettere la, come si dice, la, la videocamera, appena attaccheremo il cavo della corrente, bisogna premere qua per 5 secondi, sentiremo un rumore, quindi eh, la videocamera eh, si resetta e troverà direttamente da sola il wifi. In più qui, come vedete, c'è la presa per collegare eh, la corrente e dov'è che è? Qui c'è la presa. Eh, per inserire la micro sd perché può registrare sia l'applicazione se, se, se connessa al computer che anche una micro sd, supporta micro sd fino a 128 giga. Come vedete la videocamera si può anche svitare e togliere dal proprio supporto se si vuole usare eh, senza supporto. La videocamera gira a 180 gradi, il supporto qua si smonta, si può fissare sia a parete o contro un mobile quindi si può mettere anche storta così, fissata contro il muro, oppure si può anche lasciare eh, così. Eh, il basamento è molto pesante rispetto alla, a, alla videocamera, così, eh, come si dice, non ci saranno problemi eh, che cada. Come vedete qui in alto c'è posto il sensore di movimento, qui in basso eh, lo speaker, eh, poi ora non, eh, non, si non si vedono qua, comunque il sensore di movimento funziona anche di notte. Eh, si, si, si accenderanno 6 led eh, IR e cosa succede? che di sera anche con, eh, con, con il buio eh, la videocamera funziona in maniera perfetta ho notato che i video e le foto escono eh, di qualità molto buona eh, l'unico problema è che i video saranno fatti in, eh, in bianco e nero comunque dopo vi farò vedere come vedete questa è l'applicazione si chiama ASRIGAM eh, ora la facciamo partire Ora faremo partire la registrazione, questa è l'applicazione, qua troveremo i settaggi principali eh, che ci servono, eh, come vedete adesso il filmato è al contrario perché eh, in base a come si, si monta la videocamera ci sarà, eh, il filmato sarà girato eh, eh, come si dice, a 90 gradi, si può girare a 90 gradi. Allora, Qui vediamo che io ho impostato lo zoom, si può decidere se, se fare eh, i video con lo zoom o senza, quindi vedete se io voglio posso anche eh, zoomare l'immagine. Eh, si può anche togliere questo e lascerà un video eh, come si chiama, eh, di default. Qui si può sia far partire la registrazione in qualsiasi momento, vedete dove c'è il puntino rosso, qui chiaramente si possono fare le foto, come vedete se io cresco lì con salvataggio riuscito vuol dire che la foto eh, me l'ha fatta in più qua è hd qua decidiamo la risoluzione dei video noi lasciamo hd che è quella con la risoluzione più alta eh, questo è come si dice come vedete lo speaker eh, adesso eh, se io lo chiudo eh, non si sente quello che, che come si chiama che sta percependo la videocamera chiaramente questo ve l'ho fatto vedere prima serve per eh, per girare la videocamera per, per girare il filmato eh, questo lucchetto vedete se io adesso lo inserisco si sente questo rumore quindi vuol dire che le impostazioni che ho settato io eh, partiranno ci, io ho impostato che ci vogliono due minuti prima che che parta eh, come si dice la videosorveglianza ho fatto questo per darmi modo di uscire di casa eh, infatti adesso fra un minuto sentirete la sirena, qua ci sono le impostazioni, eh, le impostazioni... Ecco. come vedete così ripremendo sul, sul lucchetto si spegne sia il video che, che sta facendo o la sirena. allora torniamo ai settaggi chiaramente eh, qua c'è la data e l'ora dobbiamo eh, impostare noi la data e l'ora qua c'è media eh, si deciderà se, se fare PAL o NTSC io ho inserito eh, PAL qua sarà il volume quindi praticamente eh, saranno più che altro per i messaggi i messaggi che noi mandiamo eh, vocali io ho messo ah, come si chiama? a volume più alto perché eh, lo speaker eh, non ha dei volumi eh, un buon volume con il volume alto invece si sentirà bene qui c'è la sicurezza qua serve per cambiare la password qua la rete wifi, eh, chiaramente eh, me l'ha trovata lui, vedete, io ho dovuto solo scegliere il nome della mia rete, qui c'è allarme, ecco, ecco questa è l'impostazione, quella è più importante, come vedete eh, qua così si vede se ricevere le, no le notifiche o no, quindi cosa succede che eh, quando è partito eh, come si chiama la sirena prima cosa ha fatto lui mi ha mandato anche un messaggio tramite email come vedete attenzione allarme quindi che, che è suonato l'allarme possiamo sia inserirlo o toglierlo come vogliamo noi qua invece push account eh, come si dice eh, Vedete, qua io ho solo un codice, quindi adesso faremo l'impostazione per il codice di questa videocamera. Se avete più videocamere, ci saranno più eh, impostazioni. Qua, avviso email: quindi, cosa vuol dire? Che vanno inseriti tutti i settaggi per il provider eh, del nostro provider, quindi il mio è Gmail. Qui vedete buzzer, quindi vuol dire che lo speaker, eh no, io gli ho dato un minuto, quindi vuol dire che, eh, come si chiama, io dal momento che schiaccio il lucchetto, eh, l'attivazione dell'allarme sarà dopo un minuto. Se invece fate attiva allarme, vedete che è questo, partirà immediatamente. Poi ci sono altri settaggi, come la registrazione eh, questo se è la registrazione manuale praticamente se farla partire direttamente noi schiacciando il bottone o se vogliamo che l'allarme eh, come si chiama che la registrazione parti sia sul come si dice solo quando c'è il movimento ecco tramite questi eh, infrarossi eh, si vede perfettamente anche al buio solamente che si vede in bianco e nero la mia recensione termina qui, come vi dicevo io sono contentissimo della mia videocamera, eh, ve la consiglio vivamente, eh, se avete bisogno qualche consulenza o qualche chiarimento o farmi una semplice domanda scrivetemi qui sotto, mettete un like se vi è piaciuto il video e in più eh, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Buona serata!